Chi era il nonno di Carlo Magno? Il nonno di Carlo Magno era Carlo Martello che ottiene una vittoria a Potier contro l'avanzata dei musulmani.